se dovessi caratterizzare queste Cumulus 24 di ASICS direi che sono fondamentalmente delle Nova Blast 2 disegnate però in maniera più tradizionale per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche stiamo parlando di una scarpa di 286 grammi drop 8 34 mm nel tallone 26 mm nell'avampiede nella versione femminile sono un mm in meno sia nel tallone sia nell'avampiede l'amico puntualizzatore sappia che Asics utilizza una classificazione diversa ad ogni modo l'essenza della scarpa è veramente quella di essere un daily trainer ad un prezzo fondamentalmente eccezionale, ho amato e apprezzato soprattutto la tomaia che ha un discreto spazio nell'avampiede, ha una costruzione davvero fantastica, un tallone molto molto ben disegnato che rende il piede davvero coccolato, il tallone smussato è soltanto evidenziato poco poco, questa cosa potrebbe creare ai tallonatori seriali Qualche problema nello smorzamento delle forze, secondo me non è comunque un problema, è presente comunque nel tallone, non poteva mancare visto che nel nome ha anche una quantità di gel, ma questo gel non si sentirà più di tanto perché soprattutto l'ammortizzazione è determinata da questo fantastico eh, flight foam che vi consente, come ho detto, di correre davvero molto velocemente e sul cuscino. Ho amato anche i lacci piatti, la presenza di questa linguetta paffuta, la possibilità che il collo del piede sia davvero coccolato, però chiaramente il cuore della scarpa è il famoso Fly Foam Blast senza il Plus che permette a tutti i podisti amatori di correre davvero velocemente a lungo e comunque di avere una sensazione di appoggio sul cuscino nonostante il fatto che correndo velocemente questa scarpa vi consente di proiettarvi in avanti ma il mio suggerimento è quello di utilizzarla soltanto per le corse lente di tutti i giorni dove ovviamente l'obiettivo è quello di dimenticarsi di avere una scarpa ai piedi. La costruzione del battistrada onde è davvero molto efficace, vi consente comunque di avere una flessibilità importante della scarpa stessa. Riuscirete davvero a correre a lungo in un momento di grande inflazione, questa scarpa ha davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo e vi consentirà di essere utilizzata per tutta la stagione, non soltanto quest'estate ma anche e soprattutto se correte pochi chilometri al mese per tutto l'anno. Qualche giorno fa ha incontrato comunque il prodepodista che ci ha raccontato le sue impressioni, voi nel frattempo Stay Strong iscrivetevi al canale anche perché ci saranno ulteriori recensioni di scarpe, tecnologie di tutto quello che gira intorno al mondo della cosa. sentiamo cosa ci ha detto, lui ovviamente è il famoso ottimista della situazione, voi nel frattempo Stay Strong Keep Running, ci vediamo alla prossima. Andrea, siamo finalmente giunti, visto che ho ripreso a correre, alla recensione completa delle Cumulus 24. Non potrai mai sapere cosa ho detto nella prima parte, ma secondo te eh, a chi sono adatte queste scarpe? Ma tra l'altro, stai bene? Ma per ora sto bene, mi devo toccare. Eh? Non lo so, ma intanto te le, te le tiro. Ho, ho fatto il corso, eh? Di, di, guarda, prima mi ha lanciato un pacco e disastro è stato. Vado, eh? Vado. Eh guarda qua. A chi sono adatte queste scarpe? Mamma mia, ma le usate quando queste qua? Cioè hai fatto una corsa dentro... Una, nella Al Montestella le ho usate, ma sono come le tue, eh? <ride> sì, beh, io ne concio sempre, un casino. Eh, sì, in effetti te corri sulla, qua sull'asfalto e quindi non le, non le vonci tanto, è un disastro. Ma eh, chi sono adatte un po' a tutti, tutti i runner che devono fare le corse lente, fondamentalmente. Forse l'avamo anche già detto... Eh, supinatori, lievi pronatori e neutri è la scarpa giusta. Fondamentalmente gli unici atleti a cui non le consiglierei sono quelli che pesano più di 75 kg, al massimo gliele potrei consigliare per fare le gare allora. E per quali distanze le utilizzeresti? Dalle brevi alle lunghe, ma quanto, quanti chilometri? Guarda, ti direi che è una scarpa daily trainer, ma è comunque una scarpa abbastanza veloce, quindi la utilizzerei anche nei lunghi lenti, magari non nei lunghi strutturati per la maratona. È ovvio che se corro sopra i 4.30 invece vanno benissimo, per dare un'idea di, di passo. Sì, in effetti i ritmi cosa suggeriresti? Mm, bah, guarda, io ti dico, nei, nei daily trainer vanno bene qualsiasi ritmo, cioè, eh, a parte che dubito che ci sia tanta gente che corra i lenti sotto i 4.20, ma dai 4,20 ai 5 30 ai 6 secondo me va benissimo ti ripeto stare solamente un attimino accorto sulla, sul peso perché rischio che a 6 al chilometro con 85 kg di peso di spiattellarle abbastanza appena le avevamo tra virgolette prese ci avevi raccontato che la Tomai era fantastica che sensazione hai avuto e soprattutto stesso numero mezzo numero in più per questa scarpa sì, era fantastica quando erano pulite, adesso sono un po' impolverate. No, comunque stesso numero assolutamente, è fantastica, è fatta bene, è un bel tessuto, è morbida nei punti giusti, direi molto classica, anche bella da vedere sicuramente. So che hai apprezzato molto la linguetta e la preferisci, come già ci avevi raccontato, rispetto a quella delle Nimbus, eh, che sensazioni ti hanno dato? Delle sensazioni normali che poi è quello che vado a cercare nelle scarpe nel senso non mi devono dar fastidio al dorso del piede devono stare belle strette quando le, le stringo forte perché le scarpe bisogna stringerle forte non danno problemi quindi eh, avvolge bene il piede io non, non chiedo niente di più da, dalla scarpa Domanda super difficile invece l'intersuola flight foam blast come l'hai vista e rispetto a quelle delle Nimbus che hanno la versione Plus, che differenza hai notato? Fondamentalmente adesso ricordi, l'avevamo provata l'altra volta, erano molto più morbide le Nimbus. Invece Andrea, a livello di battistrada, che sensazioni ti hanno dato correndo? Ovviamente è, un, è una scarpa molto interessante. Allora, battistrada, cioè ti stavo dicendo prima che comunque sono delle scarpe da utilizzare dai 3,50-3,40 in su, quindi ti dico lì non hai grossi problemi di grip, anche su pista bianca con la 3,40 non ti scivolano via i piedi. Devo dire che poi, comunque, non sono così tanto intagliate, hanno dei, degli intagli profondi qua davanti, come se fossero eh, che, che, la tigre, giusto? Tipo tigrati, quindi. Quelli danno, danno un buon grip, diciamo. Invece sappiamo benissimo che ASICS ha il vanto di avere <ride> scarpe diverse per uomo e donna. Chiaramente non so se le tue allieve le hanno provate, ma cosa ne pensi in generale? No, le mie atlete non le hanno provate, quindi non saprei dirti sicuramente è un plus per, per ASICS credo che cambi però fondamentalmente solamente la, la larghezza della pianta del piede perché di solito quelle della donna sono un pochino più strette tra virgolette un pochino più corte per il resto credo che Intersuola e Tomaia rimangano uguali Sì, non so se poi in questo caso c'è il famoso Plus 3 di ASICS che hanno un drop di 3 mm più alto, poi metterò se la cosa è effettivamente vera. Eh, invece ti chiedo, a livello di pregi e difetti di questa scarpa, secondo te quali sono? Ma eh, pregi ne ha tanti, diciamo che comunque l'intersuola è molto buona, è, uh, molto buona, eh, rispetto ai eh, vecchi modelli è, è cresciuta molto, maglia classica, ma ti ripeto che, che va benissimo così, non mi aspetterei niente di meglio. I punti di debolezza secondo me rimangono sempre quelli della Cumulus che praticamente ha lo stesso peso di una Nimbus, io l'avrei fatta 30-40 grammi in meno, magari un pochino più filante, però per assurdo va bene anche così, tanto è la scarpa da lento per chi pesa sotto i 75 kg, quindi va bene lo stesso. Hanno comunque ridotto il peso rispetto alla versione precedente e quindi comunque stanno ascoltando i tuoi consigli. Però hanno abbassato anche la Nimbus, cioè va benissimo ma non stanno mantenendo, il... stanno mantenendo sempre più lo stesso peso. Che poi non ho mai capito dove, dove, dove c'è di più perché nella Nimbus c'è il, il supporto in antipronazione che dovrebbe pesare un attimo. Qua non c'è quindi boh. Probabilmente il Flyphone Blast è più leggero sul Plus, più leggero sul, sull'altro modello. Invece Andrea ti chiedo qual è secondo te la durata di questa scarpa? No, no, questa è una scarpa anche lì molto classica, i suoi 300 km se non di più se li tiene sicuramente, non è una scarpa che si scarica prima, quello posso, posso assicurarlo abbastanza. Non l'abbiamo tirata agli 800 ma sicuro ci, ci arriva. Mi hanno chiesto quale rotazione oramai suggeriamo in casa ASICS e secondo me nei prossimi giorni dovremmo riprendere a fare i famosi short di 60 secondi per raccontare quali sono le scarpe delle varie aziende che suggeriamo per i vari ritmi. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e spero di vederti anche a qualche gara a questo punto. E a questo punto sì, dai, io adesso continuerò a fare garette in giro e qualcuno lo becco e vediamo. Grazie, ciao! Ciao!